Ciao e bentornati. Nel video di oggi voglio parlarti delle recensioni, di dove farsi fare le recensioni e di come chiedere le recensioni. Le recensioni che cosa sono? Sono sostanzialmente dei giudizi, dei valori, delle opinioni che delle persone lasciano su qualcosa o su qualcuno. In questo caso, visto che parliamo di marketing, ci riferiamo a delle opinioni che vengono date su prodotti o su servizi che qualcuno precedentemente rispetto a noi ha già provato. In un mercato come quello digitale, dove sempre più spesso le persone utilizzano il web per acquisire informazioni e giudizi eh, sulle varie ricerche, il processo decisionale è sempre più influenzato dalle recensioni. Infatti le recensioni diventano il vero e proprio discriminante se compiere o non un acquisto, se scegliere quel prodotto piuttosto che un altro. Potrei darti tanti numeri, c'è chi dice che oltre il 90% delle persone legge le recensioni online, c'è chi dice che circa l'85% delle persone si fa coinvolgere e si fa quindi guidare dalle recensioni, ma a prescindere da questi numeri una cosa è sicura, oggi le recensioni rappresentano un elemento fondamentale di qualsiasi processo d'acquisto. Se è un navigatore digitale, se anche tu compri online, se ti è capitato comunque di utilizzare Google per avere delle informazioni, avrai notato per esempio che quasi tutti i siti di e-commerce hanno le recensioni Amazon in primis. Una volta infatti che eh, compiamo un acquisto, dopo un determinato lasso di tempo, ci arriva sempre un'email che ci chiede di recensire eh, il prodotto che abbiamo acquistato. Se andiamo per esempio a cercare un ristorante un'attività ricettiva, molto probabilmente finiremo in un sito come TripAdvisor che fatto dalle recensioni. Booking stesso dà le votazioni alle strutture ricettive attraverso le recensioni degli utenti. Ecco allora che le recensioni rappresentano sicuramente in questo nuovo mercato, che vede nel web uno strumento eh, quasi obbligato per qualsiasi tipo di valutazione, qualsiasi tipo di scelta di acquisto, ma anche per qualsiasi informazione futura su qualcosa che vogliamo fare, ecco che le recensioni sono veramente un elemento fondamentale. Nello specifico voglio darti oggi due suggerimenti perché anche tu possa sfruttare questo utilissimo strumento. Innanzitutto Voglio parlarti di due possibilità di avere le recensioni non ti parlerò di tutti gli strumenti che esistono o a pagamento che possono essere implementati all'interno dei siti web ti voglio parlare di due cose semplicissime gratuite che ognuno di noi può avere innanzitutto delle recensioni sulla pagina facebook e poi vedremo delle recensioni sulla pagina google my business quindi parliamo proprio di strumenti che sono veramente alla portata di tutti e che soprattutto per le piccole imprese le imprese e che la in un ambito diciamo territoriale le cosiddette eh, attività local possono fare veramente la differenza ma per spiegartelo più nello specifico spostiamoci sul computer inserito qua nella uh, barra di ricerca di google la keyword relativa alla nostra azienda ho fatto una sorta di ricerca di brand kairos comunicazione sardegna voglio farti vedere che la pagina dei risultati di google presenta in prima posizione il nostro sito web ma questo è abbastanza normale vista la uh, keyword che abbiamo utilizzato per fare la nostra ricerca ma se scorriamo la pagina dei risultati vediamo che qua appare kairos comunicazione e fa riferimento alla nostra pagina. Facebook. L'elemento che ci presenta subito la ricerca è quello delle stelline relative alla recensione. Infatti se andiamo a visitare la nostra pagina Facebook e la visitiamo come se fossimo diciamo degli utenti Io in questo caso sono la gatta per cui ho necessità di cliccare su questo pulsante di selezionare visualizza come persona che visita la pagina in questo caso il primo elemento che posso notare relativamente alla pagina che vado a visitare ma questo è possibile sia per la nostra pagina che per altre pagine che eh, su questa tab sinistra vedo che sono attive le recensioni su questa pagina e che scorrendo la pagina ho la possibilità qui di lasciare un feedback e una recensione precedentemente si aveva la possibilità solo di recensire oggi Facebook ha strutturato il sistema in maniera diversa nel senso che ti pone una domanda consigli Kairos Comunicazione? Sì, no se vai a cliccare su sì si apre un'ulteriore finestra pop up che ti chiede le ragioni per le quali consigli Kairos Comunicazione quindi in questo campo testuale potremmo scrivere insomma quello che desideriamo alla pagina dei risultati di google per vedere l'altra opzione di recensione che è sostanzialmente accessibile a tutti è quella relativa a questo box nel momento in cui facciamo delle ricerche queste ricerche sono delle ricerche locali eh, la pagina dei risultati di google ci presenta quelle che sono appunto le schede my business la scheda my business è una scheda che eh, tutte le attività locali dovrebbero avere se ancora non hai provveduto alla creazione eh, ti consiglio di farlo se non sai come farlo in descrizione ti lascio un link a un articolo del nostro sito dove viene spiegato passo passo come creare appunto la pagina my business per entrare nella pagina my business dobbiamo essere logati appunto con il nostro account entriamo quindi nella nostra pagina e vediamo che quello che dobbiamo fare, siamo ora all'interno dell'interfaccia di My Business, la prima cosa che devi fare, se ancora non eh, l'hai fatta, è quella di andare sulla sezione relativa alle informazioni e generare il tuo nome breve. Noi l'abbiamo già fatto, quindi ti faccio semplicemente vedere che cliccando qua all'altezza della chiocciolina, dopo il numero di telefono sulla matitina, puoi creare il nome breve del tuo profilo. Eh, noi l'abbiamo già fatto quindi la funzionalità è già attiva eh, una volta che tu hai creato questo nome breve eh, rimane in, per un periodo in un'azione di verifica una volta che viene approvato da google devi ritornare sulla sezione home page da questo menu laterale sulla sinistra e dalla sezione home page troverai ulteriore box che ti dice ottieni altre recensioni, condividi il profilo della tua attività e ricevi nuove recensioni dei clienti. Quello che puoi fare è quindi andare a cliccare su condividi profilo, vedi che ti viene generato un url, ti viene detto fai click per copiare il link oppure Puoi condividere direttamente questo link sui social quindi puoi condividerlo con whatsapp con twitter su facebook quello che facciamo in questo momento è quello di copiare questo link e io ti faccio vedere come mettendo questo link sulla barra delle ricerche di google copiamolo andiamo direttamente ad una sezione dove si apre la nostra scheda e in automatico un pop up che ci dà la possibilità di andare a, a, a recensire l'attività con un numero di stelline che va da 1 a 5 e anche di condividere l'esperienza quindi di inserire un uh, breve testo che descriva proprio la recensione quindi la valutazione che noi diamo di quella determinata attività Possiamo anche caricare delle immagini, una volta scritta la nostra recensione eh, possiamo pubblicarla. Ecco quindi che se tu vuoi ottenere maggiori recensioni quello che io ti consiglio di fare è innanzitutto di aprire la pagina my business e quindi di aprire la scheda ti ricordo che nel link qui sotto ti indico come si fa e di ehm, fare questi passaggi quindi la creazione del nuovo in breve e la generazione quindi del link di condivisione per la richiesta delle recensioni una volta che otterrai questo link potrai facilmente condividerlo con tutti i tuoi clienti nel miglior modo possibile ti consiglio vivamente di prendere in considerazione questi due eh, suggerimenti e di metterli in atto quanto prima perché possono veramente fare la differenza. Se vuoi approfondire l'argomento sotto trovi tutti i link per poterci contattare incluso quello della nostra consulenza gratuita. Se ti è piaciuto questo video mi fa piacere se ci lasci un like o se lo condividi in modo tale che possa essere utile ad altri imprenditori o professionisti come te.